adesso si scherza, ma il parlare della Russia allora, il parlare di un paese che ha fatto una rivoluzione, che c'era il re e che l'avevano ammazzato e che vendevano la terra insieme ai contadini, è un messaggio che ai giovani ti prende, capisci? Dopo è andata a finire come è andata a finire ma il principio comunista come il principio cristiano sono due, due principi che sono, i, i, non possono fallire. L'umanità deve andare su quella strada lì se vuole sopravvivere, se no finiscono nella cenere. Detto questo, è un messaggio che l'ho sempre detto anche con i preti, voi comunisti, comunisti, tu hai una famiglia cattolica, guarda, famiglia cattolica e se voi per esempio aveste fatto, applicato il cristianesimo non c'era mica bisogno che noi andessimo nel partito comunista, lo facevate voi altri, un po' di giustizia. E non si spiegano come mai da una famiglia cattolica che va alla Messa, che ha battezzato i figli, che il papà va a cantare in chiesa, che ha costruito la chiesa di Santa Maria che l'avevano bruciati i tedeschi a sue spese e fatica e va nel partito comunista, ma dico è perché ha lanciato questo messaggio di liberazione, insomma, ecco, per questo l'abbiamo, e se no chi lo faceva, perché non ci pagava mica nessuno, io sono 13 anni e 6 mesi senza marca e senza mutua, quelle tessere lì, se conti 13 anni e 6 mesi io sono stati senza paga di nessuno, perché fortunatamente ero già ricco, perché a casa mia mangiavo, capisci? perché avevo da mangiare a casa, ma c'erano dei compagni che facevano la vita che facevo io, che avevano la moglie a servire o alla risaia e avevano dei bambini a casa. Ecco, noi il Partito Comunista l'abbiamo costruito così, altro che l'oro di dongo, capisci?